arrivati al secondo mese di quarantena per il Covid-19, inizio a chiedermi quanto sia concreto il rischio che noi si sia tutti traumatizzati, cioè che l'evento che sta accadendo ci espone tutti al rischio di sviluppare un disturbo post-traumatico da stress. E questa è una domanda che per me diventa evidente, tanto più si sviluppano le cose, perché il trauma psicologico è una possibilità poi difficile da, da, da osservare mentre sta accadendo la si può soltanto intuire, ma la si vede spesso e volentieri soltanto dopo. Cioè il trauma psicologico, diversamente dal trauma fisico, il trauma fisico è un evento che quindi supera la nostra capacità di resistere all'urto, cioè prendo un colpo al braccio, mi spacco il braccio, mi spacco l'osso, lo vedo, vedo il braccio, vedo una, radio con una radiografia, e in qualche modo mi accorgo che c'è stato un trauma fisico. Mentre il trauma psicologico di per sé non richiede necessariamente un'interazione fisica. Il trauma psicologico è legato a, come tutte le cose psicologiche, è legato a, a quello a cui pensiamo, alle nostre emozioni che stanno nel cervello. E... Quando c'è un trauma psicologico accade un evento che fa eh, eh, irruzione nella nostra vita, eh, andando a sconvolgere, in irruzione nel nostro modo di pensare, sconvolgendo le fondamenta dei nostri ragionamenti, dei nostri schemi che abbiamo per, per interpretare la realtà. Quindi può succedere che se riesco ad adattare in modo efficace il mio modo di ragionare, a inserire la novità dentro un quadro più ampio, allora mi proteggo dal trauma. Mentre a volte capita che si abbia difficoltà a fare questo accomodamento e quindi si possa reagire per eccesso o per difetto. Cioè possa reagire per eccesso stravolgendo il mio modo di ragionare e pensando di star buttando via quello che avevo prima, che poi si ripresenta e quindi fa sì che io poi metta in pratica delle strategie eh, incoerenti e confusionarie in futuro da traumatizzato o per difetto cioè possa accomodare troppo poco e quindi far sì che eh, io continui ad applicare dei vecchi schemi quasi come se non fosse successo nulla e in alcuni casi questo è efficace altre volte invece crea dei comportamenti bizzarri in cui certe persone fanno delle cose totalmente fuori luogo perché un tempo le facevano ma oggi non ha più senso che le facciano e queste due eventualità sono due eventualità realistiche concrete che però in questo momento è difficile misurare rispetto a quello che sta succedendo, cioè l'evento che sta accadendo è potenzialmente traumatico, cioè è sia l'epidemia, che è un aspetto importante, la, la pandemia da coronavirus è un virus letale che sta costando la vita, e mentre da un, un altro punto di vista, tutti i provvedimenti che stanno venendo presi per contenere il virus sono un qualcosa che altrettanto può risultare traumatico perché anche quelli sono andati ad avere un impatto sulla vita delle persone. Cioè le persone... l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro è stato bloccato, è stato impedito di andare a lavorare. Ma non soltanto è stato impedito di uscire di casa. Cioè lo stile di vita delle persone è stato attaccato in maniera molto brusca eh, con la minaccia dell'incarcerazione o di multe estremamente salate tra l'altro multe quindi che riguardano il denaro e il denaro già può essere un problema in più se non vai a lavorare è un ulteriore problema con eh, alcuni aiuti che sono arrivati eh, che per una piccola parte della popolazione e per un'altra parte della popolazione invece che arrivare denaro sono arrivate proposte di prestito cioè l'idea del indebitati e vedi come ce la farai eh, una situazione quindi che può essere difficile nonostante nessuno fosse preparato a questa cosa e comprensibilmente eh, ritengo che il governo stia facendo tutto il possibile e si stia lavorando al meglio delle proprie possibilità, ma una situazione che ci espone al rischio di uscirne traumatizzati per l'attacco che c'è stato alla nostra vita e al nostro stile di vita, non soltanto al fatto di poter morire, ma al fatto di non poter più vivere come vivevamo prima. Un evento quindi che va a minacciare e la minaccia è un elemento fondamentale del rischio di trauma, cioè il fatto che ci sia un qualcosa di minaccioso e un secondo fattore che espone al rischio di trauma è l'imprevedibilità. Il fatto che la cosa possa durare un tempo che non sappiamo bene quale, la pandemia potrebbe ritornare, ci potrebbero essere diverse ondate, ma come anche i provvedimenti, non sappiamo qual è la progettualità di questi provvedimenti e anche quello espone a un rischio di trauma il fatto che ci dicono una data, poi viene cambiata, poi viene cambiata e non sappiamo di volta in volta cosa succederà un altro fattore di rischio per esporsi al trauma è l'intensità del supporto sociale cioè se io riprendo il trauma fisico, mi spacco un braccio e non mi aiuta nessuno, non, me lo, non mi mette nessuno il gesso non mi aiutano nel momento in cui non ho più una mano che mi funziona quello è un aspetto che rende l'evento molto più traumatico di quanto sarebbe altrimenti nel momento in cui intorno mi aiutano e qui la situazione è la stessa cioè ci siamo già prima c'erano delle difficoltà l'italia sta facendo tutto il possibile per andare incontro e per far fronte a questa novità che non si aspettava nessuno ma il supporto sociale a volte è estremamente efficace in alcuni contesti in altre volte invece può essere estremamente controproducente cioè ci sono alcune modalità che stanno venendo utilizzate. Da un lato quella del far tutti fronte comune e del essere tutti insieme nell'affrontare questa difficoltà, che è un'ottima cosa. Quello è un pezzo importante che ci tutela un po' dal rischio di traumatizzarci. Mentre all'opposto ci sono alcune cose, alcune, soprattutto nelle comunicazioni iniziali, che adesso forse stanno iniziando un po' ad attenuare, che quello potrebbe essere un elemento estremo di rischio, di trauma psicologico. Cioè inizialmente eh, si è creata un po' tutta questa retorica del, degli eroi, dei santi, eh, i, eh, i poliziotti che venivano a fare la quarantena iniziale erano dei santi, il, i, i medici iniziali che gestivano, la che gestivano i primi malati erano degli eroi. Un qualcosa che, ok sì, Va bene per motivare le persone ad andare a lavorare lo stesso nonostante non abbiano le protezioni adeguate per farlo. Ma quando qualcuno ti dà dell'eroe, quello è un momento in cui farti qualche dubbio. Cioè pensare, ok ma mi sta dicendo questa cosa così intensa per quale motivo? Io sto soltanto facendo il mio lavoro. Forse è possibile che me lo stia dicendo perché sto facendo il mio lavoro quando invece avrei diritto a fare il, lav fare il mio lavoro in sicurezza, a fare di avrei diritto a svolgere il mio lavoro secondo determinati criteri e invece mi stanno esponendo a un rischio che nel mio contratto c'è scritto che io non dovrei correre. Cioè è come se noi chiamassimo eroe il pompiere che nell'edificio in fiamme va senza eh, tuta protettiva, va senza gli strumenti adeguati e si butta nel fuoco nella speranza di salvare qualcuno e di prendere chi riesce a prendere. Sì, possiamo anche dargli dell'eroe, però di chiedere ai pompieri di lavorare a quel modo non si fa, semplicemente perché se no i pompieri ci muoiono tutti. Quello è un evento che a volte può capitare in situazioni eccezionali, ma non si può chiedere a tutti i pompieri di andarsi ad ammazzare. E allo stesso modo, finché non si sa come funziona un virus, non si può chiedere agli operatori sanitari di lavorare senza le protezioni più basilari e più elementari. Cioè, ok, magari non conosco bene il virus, però qualcosa ti do per proteggerci. Inizialmente invece è capitato che i medici di famiglia, per esempio, sono stati buttati al, come carne da macello, senza che gli venissero date le mascherine, senza che gli vedessero date le protezioni, le hanno chieste e non gli venivano date. E non c'era ancora la, la situazione d'emergenza, c'erano i primi focolai con le prime quarantene e ancora lì non arrivavano le mascherine, che in Italia comunque eh, 300 mascherine le trovi, non è, non è una cosa, non se ne servivano miliardi. E quello comunque non è stato fatto, cioè c'è stata tutta una serie di, di mancato sostegno sociale, soprattutto agli operatori sanitari, che quello fa sì che gli operatori sanitari italiani saranno estremamente... A rischio di disturbo post traumatico da stress un po per il mancato supporto sociale e un po per le conseguenze gravi del fatto di aver vissuto a ritmi serrati e imprevedibili rispetto fatto non noi hanno detto quanto dovevano lavorare a quel ritmo eh, per un determinato periodo quindi quelli sono degli elementi importanti che poi andranno poi a diventare più o meno rischiosi a seconda di quella che è la loro singola individuale capacità di gestire l'evento come prima dicevo la capacità di accomodare il proprio modo di pensare all'evento, cioè se a certe comunicazioni ci credo troppo, ci credo troppo poco, lì effettivamente mi espongo di più al rischio di traumatizzarmi, mentre se invece la faccio rientrare in una logica in cui ok mi dicono questa cosa, ok è succe, successo questo evento clamoroso, ma lo faccio rientrare in una mia prospettiva in cui io decido, io in qualche modo faccio una scelta, è un conto, mentre se invece lo faccio perché lo fanno tutti, lo faccio perché mi stanno pompando dicendomi che sono la persona più coraggiosa del mondo se lo faccio, lì c'è il rischio di buttarsi con incoscienza in un qualcosa che poi invece, a fine di tutta questa emergenza, mostrerà il suo fianco, si mostrerà che si è corso un rischio in una professione che stava venendo sottopagata, in una professione in contesti che stavano venendo smantellati, in una situazione in cui si andrà in una crisi economica, in cui poi bisognerà vedere se in un settore come quello sanitario in cui già mancavano i soldi, arriveranno dei soldi dopo che l'Italia sarà in crisi, è tutto da capire. C'è il rischio che queste persone diventino i nostri veterani del Vietnam e in quel caso avremo un problema enorme perché un po di operatori sanitari saranno morti e un'altra parte di operatori sanitari saranno traumatizzati appunto in questo senso quindi è importante forse distinguere tra quello che è il rischio di trauma legato alla malattia e il rischio di trauma legato alle conseguenze della malattia, che sono conseguenze dietro cui c'è un'intenzionalità e il fatto che ci sia un'intenzionalità, per quanto limitata, eh, cap difficile da capire e difficile da prevedere, soltanto intuibile, è un qualcosa che espone ulteriormente a un rischio di, a rischio di, mal a rischio di patologia, a un rischio di disturbo post-traumatico da stress, perché il fatto che ti accada qualcosa è una sfortuna, il fatto che qualcuno te la faccia accadere, quello a livello di pensiero, a livello di strutture di pensiero, a livello relazionale, ha delle implicazioni diverse, può andare a toccare il proprio modo di ragionare le relazioni con gli altri in una maniera difficile poi da accomodare. È un elemento che eh, sottene tutta una sua complessità, ed è un qualcosa che poi noi possiamo misurare soltanto, come dicevo prima, eh, il trauma fisico, faccio una radiografia e eh, vedo se l'osso è rotto. Il trauma psicologico invece no. Io per vedere se un trauma è in corso, se c'è stato, posso soltanto vederne alcuni sintomi. Cioè posso vedere che le persone traumatizzate tendono a perdere il proprio senso di sicurezza, tendono a non sentirsi più sicure. Tendono, la sicurezza poi in realtà... Un concetto un po' aleatorio, cioè è sempre una percezione individuale che noi secondo cui noi pensiamo che il domani sarà abbastanza simile a come è stato oggi, eh, però in realtà è sempre un'illusione. In realtà, le giornate sono sempre fine a se stesse, non c'è davvero quella continuità che percepiamo noi. Ma nel trauma, a volte c'è il rischio di perdere questa percezione di sicurezza e di sentirsi quindi sempre e costantemente instabili c'è il rischio che i progetti che si erano fatti gli scopi gli obiettivi che si stavano portando avanti a volte sembrino quasi perdersi via che non ci sia più nessuno scopo nessun senso questo sia per gli operatori sanitari ma per tutti gli altri eh, sembra che, eh, che in cui stando a casa e non facendo niente non lavorando c'è la possibilità che persone che magari stavano iperinvestendo nel lavoro, si trovano da un giorno con l'altro, senza lavoro, senza stipendio, ma senza nulla da fare, in contesti nuovi, dove con persone che prima vedevano un'ora al giorno e poi finiscono per vederle per 24 ore al giorno, in situazioni totalmente diverse, dove gli scopi gli equilibri potrebbero cambiare molto, ed è importante che cambino però in maniera costruttiva e adeguata rispetto alla novità, senza stravolgere tutto, perché quando si stravolge tutto, che poi li sembra eh, che ci sia il maggior rischio di trauma e come appunto il fatto che eh, si possa sentire isolati o si possa per perdere il proprio senso del tempo, quelli sono altri due elementi della quarantena che possono esporre, che possono far sì che si, si, si senta dei sintomi, si, non si capisca bene come passa il tempo, sono dei sintomi che possono far sì che si sia maggiormente all'interno di un'esperienza traumatica. Questo, se succedono queste cose, se si sta vivendo in questo tipo di modalità, effettivamente c'è da porsi la giusta domanda del forse mi sto traumatizzando. Forse è possibile che questo mi lasci delle cicatrici quando finirà questa cosa. Ed è appunto la reazione che possiamo avere quando non riusciamo a fare un ragionamento razionale e lucido sulla cosa, potrebbe essere di eccedere o Re accomodare troppo poco. Cioè potrebbe essere il ma io continuo con le mie cose, ma questa cosa non, non mi cambia niente, è successo un evento epocale che, che non è mai accaduto nella storia d'Italia, ma io vado avanti come se non fosse accaduto niente. È una possibilità. Ok? Ma fare questo non terrebbe conto del fatto che tutte le altre persone invece hanno vissuto qualcosa di importante e d'ora in poi non si potrà più far finta che questa cosa non sia accaduta. Quindi andare avanti come se nulla fosse rischia di far sì che si continui in lavori che invece non ci saranno più, si continui in situazioni che non terranno conto dei futuri provvedimenti che ci saranno o... Che magari si vada a investire in attività o in interessi o in rapporti che invece eh, mostreranno appunto tutti i loro limiti in quello che sarà il futuro a venire. Come l'esatto opposto potrebbe essere invece disinvestire in maniera troppo rapida senza fare un ragionamento ponderato su cosa è opportuno e cosa no, andare a riprendere magari in un accomodamento per eccesso, andare a riprendere dei sogni nel cassetto che non si erano mai portati avanti, che non si erano mai sviluppati e c'è il rischio di poter. Eh, fare questo senza tener conto che se i sogni stavano in un cassetto forse c'era un motivo. Eh, senza tener conto di quelle cose che ci preoccupavano, di quelle distanze o di quelle difficoltà, che invece è importante tenere in considerazione nel fare un ragionamento eh, equilibrato e a lunga scadenza su una vita che altrimenti c'è il rischio di vivere come se eh, si vivesse al... Al soltanto al presente, dal qui e ora, dall'oggi al domani senza eh, star lì a fare un ragionamento invece un po' più costruttivo un po' più programmatico quello è un rischio importante non... in quell'eventualità poi c'è la possibilità che. quindi prendere una decisione di cui poi ci si pentirà c'è la possibilità di fare una scelta armati di coraggio armati dal coraggio data dalla situazione così estrema e poi riconoscere che invece quello che si è fatto ha danneggiato le fondamenta di, quel su, di quello su cui si stava lavorando o quello che si è fatto è incongruente con quelli che sono i propri valori, i propri obiettivi come persone. Cerco quindi poi di avere dei ripensamenti anche su cose su cui forse non si può tornare indietro. Appunto però quindi una cosa che forse è utile considerare, eh, c'è una frase sentita recentemente dalla Daria Bignardi sul non si prendono decisioni in tempo di guerra, ma è una frase che mi piace perché effettivamente qui tanti stanno parlando del coronavirus come un essere in guerra, come se l'Italia sia in guerra con qualcosa, come se sia una situazione di emergenza di quel tipo. E... Nella guerra c'è un nemico, c'è un nemico dall'altra parte con cui si può a volte farla spararsi, a volte eh, dialogare, ma su cui c'è un'altra persona che in qualche modo può essere conosciuta e funziona in maniera simile a noi. Quando si parla del virus la situazione invece è. Forse è più facile nel momento in cui eh, siamo nelle mani della medicina e siamo ottimisti rispetto all'arrivo di un virus, ma è anche più difficile nel momento in cui i provvedimenti che ne conseguono invece rispondono a tutte delle dinamiche, degli equilibri che invece sono difficili da prevedere e che riguardano una guerra che non possiamo fare noi. Riguardano un qualcosa su cui non c'è una persona che entra in casa, ma c'è un decreto legge, c'è un provvedimento, c'è una tassa, c'è un qualcosa che arriva e che come cittadini poi democraticamente si vive e si accoglie nella propria vita in maniera passiva quella passività è un qualcosa che ci espone più a rischio di quanto non ci sarebbe eh, se si fosse in guerra ed è un elemento, il rischio perlomeno di trauma psicologico ed è un elemento quindi che sottolinea come in questa situazione noi non siamo tutti sulla stessa barca cioè a volte chi dice questa cosa qua ma in realtà noi siamo nella stessa tempesta, ma non siamo nella stessa barca. Ognuno è su una barca diversa in tutto questo, di dimensioni diverse e con capacità di navigare diverse potrebbe essere utile cercare in questo momento di costruire o di prevedere il modo di allargare o estendere il più possibile la propria barca ma un'altra cosa che forse è importante pensare di fare o di fare in futuro è quella del sviluppare le proprie capacità di navigare in questa tempesta nel modo più efficace possibile se parliamo di trauma psicologico serve riuscire a navigare nei propri pensieri, nei propri ragionamenti in un modo più efficace possibile chiedendo anche aiuto tutte le volte che serve perché sennò c'è il rischio di fare troppo poco e continuare a navigare come se ci fosse il sole mentre invece c'è la tempesta o c'è il rischio di fare troppo e di rischiare di restare a galla su una zattera invece che salire su un'altra barca dove forse starebbe molto meglio quello che serve è cercare quindi di appunto comunicare, condividere e esprimere le proprie difficoltà in questo momento perché se no in un spirito di sacrificio ottimo ma forse a volte anche controproducente c'è il rischio di risultare troppo passivi e c'è invece la possibilità di essere attivi, collaborativi, educati e costruttivi anche in questo momento. Questa è un'ottima occasione per chiedere aiuto e per cercare di lavorare sulla propria vita e sul proprio benessere per tutelarsi. Sia che si stia lavorando a diretto contatto con la malattia, sia che si stia facendo altro o sia che non si stia facendo niente perché si è bloccati in casa. In tutte queste occasioni però è importante cercare di rimanere resilienti perché se no nella passività, nella resistenza, in questa occasione c'è il rischio di... Sentire un po' di meno il tempo che sta passando perché eh, si perde la percezione del tempo ma esporsi al rischio che poi un domani ci si svegli e ci si accorga che è passato del tempo, che non si è sfruttato quell'occasione e che in qualche modo ci si è danneggiati magari iniziando a sposare certe idee un po' estreme che invece non descrivevano la persona che eravamo prima di tutto questo. Serve riuscire a fare una sintesi e se si ha difficoltà a farla serve evitare di farla troppo da soli ma confrontandosi con altre persone, confrontandosi con degli specialisti e cercando di uscirne bene perché alla fine poi assolutamente andrà tutto bene.